L'8 marzo non è una cosa un po' vecchia? Ma sì, forse può essere in un certo senso anacronistica, però comunque se è un'occasione per raggrupparci, va bene, non è che capita tutti i giorni, quindi che ben venga alla fine. Voi avete fatto delle assemblee a scuola? Allora, io ho smesso di andare a scuola ormai un paio di anni fa, però uh, no, non le ho mai fatte. E come hai saputo di questa manifestazione? Internet, social network e via discorrendo. Comunque. Quale social network? Ma Principalmente Instagram, principalmente. Facebook ormai è caduto un po' in disuso secondo me, però quindi principalmente tramite hashtag e cose così. Di questa, di questa giornata, se dovessi dire, qual è il tema che senti di più? La cosa tra le molte, i molti temi de, di questa manifestazione, quello che senti più urgente per te? Ah beh, ovviamente femminismo però inteso intersezionale, quindi comunque tutto il discorso politico poi di queer, cioè abolizione del genere, comunque tutti i discorsi che vanno poi a finire nel femminismo ma inteso veramente in un senso più largo possibile, non strettamente legato alla posizione della donna e, e basta. ecco.